Il 10 febbraio è stato scelto a partire dal 2005 dal Parlamento italiano come il giorno del ricordo, in memoria delle vittime delle Foibe e degli esuli istriano-dalmati, costretti ad abbandonare le loro case dopo la cessione di Istria, Fiume e Zara alla Jugoslavia a seguito della sconfitta dell'Italia nella seconda guerra mondiale. Le foibe sono grotte carsiche, con un ingresso a strapiombo, dove i partigiani comunisti titini gettarono, fra il 1943 e il 1945, più di 3.000 italiani. Il totale complessivo delle vittime in foibate è di 80.000, per lo più croati e sloveni, considerati nemici del progetto perseguito da Tito di una federazione comunista jugoslava sotto la leadership di gruppi dirigenti di origine serba.